dentro un gruppo meraviglioso di 100 cittadini e sarà quello il leader, il leader sarà il gruppo del Movimento 5 Stelle, non abbiamo più bisogno di leader da seguire e stare a guardare cosa farà quello lì, perché è famoso, lo metto lì, quell'altro è famoso mi tira voti, lo metto lì, noi siamo anonimi, io sto dietro, sono sempre stato dietro, sono il grande vecchio, io sto e allora, ma questa è una cosa meravigliosa, e se ti dicono che non abbiamo programmi, c'è stato un giornalista che mi ha detto, ma lei scusi, lei non ha programma, ha detto, guardi, il nostro programma vai lì, critichi ce l'hai, però se vuole ne parliamo, noi vogliamo mettere persone oneste al posto di questi e poi dare ai cittadini degli strumenti, come i referendum, referendum propositivi senza quorum. Il referendum propositivo senza quorum determina che la gente... È la gente, i cittadini che poi decideranno se fare un inceneritore o la differenziata a porta a porta, se fare un ospedale, una tangenziale, un supermercato o finanziare il piccolo commerciante nel centro. Saranno i cittadini che diranno sì o no, allora se uno non va a votare vinceranno gli altri perché non c'è più il quorum. E questa è democrazia dal basso, bisogna inserire questi strumenti nella Costituzione. Noi abbiamo fatto i videi, i videi, 350.000 firme per dire via i condannati dal parlamento, due legislature, il voto di preferenza. Non è successo nulla. Adesso si scioglierà il governo, si scioglie il parlamento e queste 350.000 firme andranno in un gabinetto perché, perché durano due legislature. Allora, noi mettiamo nella Costituzione l'obbligo del parlamento di discutere le leggi popolari in parlamento. 50.000 cittadini. 50.000 cittadini decidono se fare la tangenziale o se fare l'ospedale, non decidono. Poi il Parlamento ne parla, il Parlamento dice sì o no, ma l'ultima parola aspetta i cittadini con un referendum propositivo. Si va a votare, chi non va agevola la controparte, quindi saremmo tutti agevolati e obbligati a, a partecipare. Questo è un, un movimento di partecipazione, non è stare a guardare. Se voi volete votare nel Movimento 5 Stelle non votatelo se non avete capito che cos'è, vuol dire, vuol dire fare dei piccoli cambiamenti nella vostra vita, vuol dire comprare in un altro modo, vuol dire magari usare meno la macchina, vuol dire i, i mezzi pubblici, vuol dire eh, credere nello Stato, nella nazionalizzazione delle banche principali, come era fino al 94, vuol dire che lo stato concessionari che ha regalato, parlo di concessionari alla Teleco, parlo dei trasporti, parlo delle autostrade, parlo dell'Eni, dell'Enel. Lo Stato deve diventare lo Stato mettere delle regole da far seguire noi il libero mercato è svenderci, noi vogliamo la scuola pubblica, la sanità pubblica, noi vogliamo l'acqua che sia pubblica, vogliamo riportare lo Stato alla sua dignità e lo Stato deve diventare il cittadino, non il politico, i cittadini, noi, la mamma di tre figli, è lo Stato che, voglio, che ho nella visione io, è questo lo Stato, nostro, allora togliamo i, i, i, i rimborsi elettorali, un miliardo e mezzo togliamo il doppio stipendio, il triplo stipendio, i vitalizi, togliamo tutte queste cose qui, diamo uno stipendio normale, mettiamo un tot di limiti alle pensioni, non possiamo avere 110.000 persone che prendono da 10.000 a 90.000 euro al mese di pensione, è populismo, siamo, siamo, in, emergenza. siamo in emergenza, siamo in emergenza, allora chiediamo, emergenza, 4.000 euro puoi viverci, sì, Forse ci puoi vivere con 4.000 euro. Noi recuperiamo 7 miliardi e facciamo un reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è che un giovane laureato col master, a, non so, al MIT, vada a fare il consente a 400 euro e poi si arrangia. Non si deve arrangiare, deve avere il tempo per potersi scegliere un lavoro per cui ha studiato e la famiglia si è fatta al culo. Per non diventare un frustrato tutta la vita, un reddito di cittadinanza che gli permetta di scegliersi un po' il lavoro con l'aiuto dello Stato che gli dice c'è questo, c'è questo, c'è questo, per due anni non muori. Sette Noi sette abbiamo sette bisogno sette di sette fare sette una sette. banca che faccia del microcredito immediato alla piccola e media impresa da mettere in mezzo, al centro dell'economia italiana, piccola e media impresa. Un'impresa agricola, un'impresa agroalimentare non deve e non può più fallire in Italia deve essere aiutata dallo Stato eh. se non ha i soldi per pagare le tasse lo Stato deve abbigliarli a... è obbligato. e deve aiutare a non farla chiudere esattamente il contrario che fa questo riguardo ha ragione, ha, ragione, ha ragione allora se i sacrifici li facciamo tutti insieme ci attendono dieci anni di sacrifici tutti insieme però. Eh, sì. dal Presidente eh. della Repubblica eh. che guadagna che costa 240 milioni l'anno, alla Banca d'Italia che ha 1.700 dipendenti, alle province che non servono a nulla, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti. Allora, cominciamo a fare una cosa, diamo... Ma tu vai a prendere l'Imu a un pensionato? e poi non tiri fuori quelli che hanno fatto lo scudo fiscale che hanno abbonato, si sono abbonati 100 miliardi col 5% si sono pareggiati i conti col 5% quando la piccola e media impresa arriva al 68% di tasse allora, questo, questo, signori noi non abbiamo, purtroppo, ve lo devo dire siamo falliti l'anno scorso e stiamo peggiorando la situazione il debito pubblico ha dato oltre 2.000 miliardi è abbiamo vero. 100 miliardi di interessi sul debito. E come si fa? Allora no? noi siamo Mai stati, vi virtuo vi. siamo stati vi. virtuosi, virtuosi tutti questi anni. Noi se non ci fosse stato il debito saremmo stati perfetti perché abbiamo incassato di più di quello che abbiamo speso. Nel 2011, per, farvi, per dirvi una cosa, abbiamo avuto un avanzo positivo, cioè tra, tra le entrate e le uscite, ci sono avanzati 16 miliardi di euro eravamo perfetti come contabilità, ne abbiamo dovuto pagare 75 di interessi sul, sul debito, quindi siamo andati in disavanzo negativo di 60 È così dal 1980, dall'80 a oggi il nostro comportamento almeno economico è stato virtuoso, abbiamo, abbiamo preso 480 miliardi in più, avevamo questa liquidità, cioè più tasse meno spese, perfetto! 480 miliardi dall'80 a oggi avevamo, ne abbiamo speso 2.350 di interessi sul debito. Non c'è speranza, perché il debito non è in mano alle famiglie e alle, alle famiglie italiane. E metà in mano alle banche straniere, italiane e straniere. Ecco perché c'è Monti. Perché le stranieri hanno, in, hanno investito in carta straccia che è la nostra economia, nei nostri boss e vogliono i soldi indietro. Ma sto Monti e, mai. e allora Muscatta la BCE dà i soldi alle nostre banche e le nostre banche ricomprono il debito in mano alle banche tedesche e francesi, le quali sono indebitate a loro volta con le banche americane. È il giro della morte. Non ne usciamo più, bisogna sedersi lì e ridiscutere tutte le condizioni dell'economia che ci sta strozzando. Si ridiscute il debito, banca per banca, non ce li abbiamo questi soldi, non possiamo tirarli fuori.